Io penso che fino a una settimana fa metteva tutti quanti insieme, anche la maggioranza e non soltanto il Movimento 5 Stelle che a distanza di 24 ore smentisce se stessa. Il tema del super bonus a livello regionale mette in difficoltà oltre 500 imprese, migliaia di posti di lavoro, migliaia di famiglie che grazie al decreto vergogna e a quello che è secondo me è una considerazione scelerata del Ministro dell'Economia Giorgetti mettere in ginocchio da oggi a domani e mandare a casa tantissime famiglie, tantissime persone, tantissimi lavoratori senza giusta motivazione perché anche gli stessi numeri lo smentiscono è una follia. A questo punto il Console Romano, il nostro caro Presidente Marsiglio venga in consiglio straordinario a rispondere che cosa vuol fare, a dirci effettivamente questa volta se vuole stare al fianco del suo partito a sostegno di quelli che sono le continue propagande di Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia o almeno una volta dare delle risposte concrete agli abruzzesi. Noi ci aspettiamo delle risposte per gli abruzzesi. Lì dove ci dovesse essere l'impossibilità di tornare a, di, di, di, di cambiare direzione, di fare un'inversione di marcia. Eh, su quello che è il decreto vergogna ci potrebbero anche essere altre soluzioni che riguardano gli F24 dei privati e quindi si potrebbe ragionare anche in quella direzione ma naturalmente va valutata con gli uffici, con la parte tecnica. Noi naturalmente abbiamo impegnato quelli che sono i debiti degli enti locali trovando una soluzione, trovando una quantità infinita di risorse eh, loro hanno fatto lo stesso perché hanno copiato il nostro provvedimento, la cosa che mi sorprende è che 24 ore dopo sono stati smentiti dalla loro maggioranza. Oggi non hanno più scuse, oggi questa regione è una regione di centrodestra, a livello nazionale abbiamo il centrodestra, voglio capire questa volta qual è il loro alibi. Intanto il ringraziamento al Movimento 5 Stelle per aver centrato un tema rilevantissimo. Ci occupiamo delle persone, di cittadini, imprese, delle famiglie che rischiano ovviamente di andare sull'astrico e soprattutto rischia l'intero comparto una grave crisi anche occupazionale. Questo è il punto che ci vede combattere insieme rispetto a una richiesta di consiglio straordinario che serva a stanare Marsilio e ovviamente contiamo di farlo anche dopo. Ma intanto Marsilio oggi ci deve dire se sta dalla parte degli abruzzesi o dalla parte della Meloni. E ci deve anche spiegare il perché ha collezionato un disegno di legge, arrivando peraltro in ritardo rispetto al Movimento 5 Stelle, senza sapere che il giorno dopo Meloni stessa l'avrebbe smentito.